box, di disse Gilles. È tutto troppo grande per me. Risalire quel fiume era come viaggiare indietro nel tempo, sino ai più lontani albori del mondo, quando la vegetazione cresceva il e sforzata. Sono stati eliminati in maniera che una storia apparentemente inverosimile possa reggere come una semplice realtà. I lunghi tratti di quei con delle sono procedenti, sei uno scioglino il e adesso sta zitto sulle, sulle secche argenti intanto sorridi. dei malintesi che dominano la nozione di biblioteca è che si vada in biblioteca per cercare un libro di cui si conosce il titolo. In verità accade sovente di andare in biblioteca perché si vuole un libro di cui si conosce il titolo, ma la principale funzione della biblioteca è di scoprire dei libri di cui non si sospettava l'esistenza e che tuttavia si scoprono essere di estrema importanza per noi. Buon pomeriggio, bentrovati. Quello che ho appena letto è un brano tratto da Sette Anni di Desiderio di Umberto Eco del 1983. E Ho scelto questo brano perché oggi parliamo di biblioteche, di quello che rappresentano le biblioteche per chi le frequenta e per l'intero territorio su cui sorgono. Parliamo di promozione della lettura in questo periodo, delle reazioni alle limitazioni, delle idee attuate per superare le restrizioni e del futuro delle biblioteche. Parliamo di biblioteche e lo facciamo parlando di quelle che sorgono in terra di Bari nel secondo appuntamento di leggere parole, l'iniziativa organizzata dalla Fondazione di Vagno per i Granai del Sapere in collaborazione con il, con il sostegno della città metropolitana di Bari. È un confronto per capire come sono cambiate e come si sono adattate al nostro tempo le biblioteche da tempo sinonimo di socialità, di concentrazione, di condivisione e ne parleremo con tante ospiti che vi presenterò tra poco, non prima però di aver passato la parola a Filippo Giannuzzi che è il segretario generale della Fondazione Giuseppe di Vagno che ci parlerà anche di quello che sarà la community Library di Conversano, e a Caterina Sportelli, Katia Sportelli, assessora alla cultura del comune di Conversano. A te Filippo. Grazie Anna Maria, buon pomeriggio e benvenute a tutte eh, partecipanti. Mi sento un po' solo. Sono tutte senti tutte femminucce, però una volta tanto non ci saranno eh, problemi o, o rimostranze sulla, sulla parità oh. di genere, naturalmente. Si, fa per, si dice per scherzare, ma benvenute a questo secondo appuntamento di leggere parole. E, Covid, non Covid, cultura, Zoom, piattaforme, web, insomma, c'è chi e, sta, è ultra gasato, ultra uh, entusiasta di quello che, che sta succedendo, c'è chi invece non ne può più la realtà è insomma, che è questa intanto e quindi eh, non dobbiamo eh, cedere alla tentazione di fermarci, di sospendere e dobbiamo capire, comprendere che c'è questa situazione, ma c'è anche una, una tecnologia a disposizione e questa tecnologia eh, va, va studiata, va capita, va compresa, vanno compresi i linguaggi e come si modificheranno, come si trasformeranno i linguaggi culturali eh, e questo diciamo, è, è un, un test molto, molto importante che naturalmente nessuno riconoscerà tutti quelli che operano nel mondo della cultura, ma insomma ma, ma tante, è il nostro lino di aver scelto un mestiere eh, poco riconosciuto a volte, eh, ma bellissimo. E, dunque io eh, volevo semplicemente mh, riportare alcune date per capire un po' quello che, che, che è successo quest'anno per entrare eh, per entrare dentro dentro la questione e, e poi cedere la parola alla nostra, alla nostra padrona di casa al padrone di casa del comune di Conversano eh, dove la Fondazione Di Vagno eh, ha sede nel monastero di, di San Benedetto quindi di proprietà del Comune di Conversano, perché eh, noi come biblioteca siamo rimasti, siamo fermi da, da, da un po' di tempo perché sono in corso i lavori di, della Community Library, del progetto Smart in Puglia. E, e poi, di, di, di futuro, di, di prossimo futuro, perché ci siamo quasi, e, e quindi lascerò alla nostra Assessora alla Cultura del Comune di Conversano di un po' anticipare la, la presentazione della, della, della futura Comitiva di Library e naturalmente anche di, di parlare del sistema bibliotecario a Conversano che è un sistema che è bello, eh, bello presente perché non c'è soltanto il, la biblioteca civica e quella della Fondazione di Bagno, ma c'è anche la biblioteca del, eh, del, del seminario Vescovile e altre piccole... mi dicono che c'è qualche problema forse sulla ricezione del segnale di Filippo Giannuzzi vediamo se riusciamo a ripristinarlo ditemi subito allora, allora io con Filippo Giannuzzi torniamo a collegarci più ecco è tornato, eccolo qui allora dove mi ero Dov'ero? Anna Maria, aiutami. ieri alla presentazione, diciamo, la, la, la, quando hai annunciato che della Community Library parlerà all'assessore della cultura del Comune di Ponversano. Per, perfetto. Benissimo. Allora, ehm, dicevamo, eh, 8 marzo è la, è la data in cui c'è la chiusura di tutto, il lockdown nazionale, chiudono i musei, le biblioteche, gli archivi e tutti i luoghi della comunità. Il 16 maggio eh, si, si vede uno spiraglio di luce, si riaprono, eh, naturalmente a condizione di rispettare tutte le misure di prevenzione, di contenimento e quindi tutte le cose che sappiamo già, mascherine, distanza, distanziamenti, pulizie, semplificazioni varie. allora probabilmente potremmo ricollegarci con Filippo Giannuzzi tra qualche minuto, intanto magari io posso presentare i nostri ospiti perché eh, magari risentiamo Filippo risentiamo e sentiremo anche l'assessore del Comune di Conversano, intanto Posso introdurvi le persone, le ospiti, insomma le donne con cui parleremo questo pomeriggio di biblioteche. Dunque io saluto e le saluto tutte quante insieme, Elisa Di Turi che è la responsabile del polo bibliotecario Terra di Bari che ci parlerà della biblioteca del Gemmis. ancora Anna Vita Perrone che è la dirigente della Teca del Mediterraneo per la Regione Puglia e poi Marianna Capozza che è la direttrice della biblioteca Prospero Rendella di Monopoli, Rossana Delfine, assessora con delega alla cultura del Comune di Putignano e lei ci parlerà della biblioteca dei Niccoli Angelini e Stefania Liverini, che noi conosciamo benissimo, noi della Fondazione di Vagno, che è dirigente delle aree politiche e culturali, ci parlerà della Biblioteca dei Bambini di Conversano. E poi il fatto di Biblioteca dei Bambini, in questo caso dei Ragazzi e delle Ragazze, abbiamo Clementina Tagliaferro, che è la coordinatrice della Biblioteca dei Ragazzi e delle Ragazze di Bari. Benvenute a tutte. E allora io, mi dicono che possiamo ricollegarci con l'assessore. Allora, prima di parlare con voi, torniamo a collegarci con l'assessora eh, del comune eh, di eh, Conversano, l'assessora della cultura. Prego, Katia. Sì. Buon, pomeriggio, buon pomeriggio a tutte, mi sentite? Perfetto, perfetto, buon pomeriggio. Innanzitutto, come dire, vorrei iniziare il mio intervento ringraziando Filippo, Filippo Giannuzzi e tutta l'azione di Vagno per lo straordinario lavoro che costantemente fanno ormai da anni sul territorio e che si riversa in qualche modo sul territorio. Quindi grazie per l'invito, sono felicissima di essere qui e come dicevo a Filippo, in realtà qualche giorno fa, eh, parlavamo proprio del progetto della community Library e dicevo che quasi, mi sembra quasi di chiudere un cerchio. Eh, il progetto è nato insomma, diversi anni fa e finalmente è quasi a compimento, no? è quasi nella fase finale insomma, della sua realizzazione e speriamo al più presto di vederlo operativo. Eh, diciamo che l'idea della Community Library che nasce formalmente nel 2017, ma in realtà anche eh, un po' prima, eh, nasce proprio da una parte dalla necessità, in qualche modo di eh, ampliare gli spazi proprio legati alla fondazione proprio eh, per i recenti, i costanti la costante acquisizione insomma di eh, nuovi testi e nuovi libri e dall'altra in qualche modo la necessità del, del territorio conversano, del comune di conversano di ehm, rimodulare gli spazi riabilitare alcuni spazi infatti è proprio da qui che in qualche modo vorrei partire, sarò brevissima perché non voglio eh, come dire togliere spazio alle, alle nostre gradite ospiti um, in realtà nasce proprio da questo voler riabilitare uno spazio siamo all'interno dell'ex monastero di san benedetto uh, uno spazio di importanza storica architettonica infrastrutturale veramente rilevante nasce proprio da questo dal fatto di come dire, vedere in principio degli spazi che erano inutilizzati in qualche modo e che andavano ristrutturati, e parlo proprio di contenitore culturale, e l'idea della community library nasce proprio da questo, riadattare questi spazi per renderli innanzitutto fruibili, perché questo è un po' il senso um, del, del progetto in sé. Uh, spazi che erano destinati, no, in qualche modo, che inizialmente eh, facevano parte dell'ex monastero di, di San Benedetto, ma soprattutto di una rete, in qualche modo, di apazie e conventi benedettini che a loro volta, al loro interno avevano questa rete di conoscenze e di saperi, quindi in qualche modo si presta perfettamente a quello che è il progetto di promozione eh, culturale che sono i granelli del sapere e poi all'interno eh, del progetto della community library um, questo è importante perché questo passaggio è importante perché in qualche modo è come se eh, in, si volesse ricalcare un po' quello che, è stato, quello che è stato il passato quella che è la storia di un territorio per riadattarla a questa, questo progetto come dire, innovativo quindi si respira nelle pareti di queste stanze in questi nuovi ambienti eh, che ho avuto occasione proprio di vedere um, di nuovo poco fa proprio con, con Filippo quindi si respira questa aria del passato in un contesto decisamente nuovo e riadattato in un contesto innovativo in qualche modo perché uno dei come dicevamo con con Filippo uno degli obiettivi ovviamente della community library non è è soltanto quello di cercare di attirare eh, focalizzare un'attenzione fisica eh, nell'utilizzo proprio del, de, della biblioteca eh, in senso stretto ma anche in qualche modo di creare una sorta di rete che possa interfacciarsi con tutte le realtà bibliotecarie non soltanto del territorio ma anche dei territori circostanti questo è l'obiettivo quindi in qualche modo anche digitalizzare eh, l'offerta perché sappiamo in realtà viviamo in un contesto storico che è in costante evoluzione e quindi ci rendiamo conto in qualche in modo che dobbiamo essere al passo con i tempi, al passo con i tempi per poter attrarre un pubblico più largo possibile, un target di pubblico più ampio possibile e quindi da qui nasce proprio l'idea. Creare la rete eh, all'interno proprio delle biblioteche, non soltanto, ma anche dei centri studi che noi abbiamo eh, nel, nostro, nel nostro territorio e di creare proprio questa sinergia eh, tra le realtà, tra le biblioteche. Eh, noi abbiamo anche un'altra conversazione un'altra biblioteca che è la Biblioteca eh, Civica Marangelli, eh, che è una biblioteca che noi potremmo definire tradizionale in qualche modo e che ci auspichiamo e speriamo eh, di poter innovare eh, seguendo un po' il percorso, insomma, che abbiamo fatto con la fondazione proprio per la community library. Eh, speriamo di poterlo fare al più presto e di rendere fruibili anche quei meravigliosi spazi che fanno parte appunto del, um, del plesso, insomma, di, di, di San Giuseppe, eh, che è proprio all'interno del centro storico, quindi si adatta perfettamente al contesto. Uh, questo è l'obiettivo, in qualche modo, il, è quello che è la visione generale del uh, del, del comune di Conversano, o meglio della, della diffusione della cultura. Parlo di diffusione perché tutto nasce in realtà dal del nostro polo museale diffuso. Noi abbiamo un polo museale estremamente diffuso, lo chiamo proprio così: perché abbiamo da una parte la, la, la parte dedicata al castello, alla Pinacoteca, e eh, con le sezioni permanenti e temporanee, e dall'altra il Monastero di San Benedetto con la sezione archeologica. In qualche modo abbiamo voluto questo polo museale diffuso non soltanto per la sua conformazione, Proprio architettonica, ma anche perché in qualche modo abbiamo concretizzato quella che spesso, come dire, si nomina che è la rete, eh, l'abbiamo concretizzata proprio creando questo polo museale diffuso, al quale si aggancia perfettamente eh, un polo archivistico bibliotecario. Quindi, diciamo, come dire, parlando un po' del futuro, volendo, come dire, essere ottimisti verso il futuro, l'idea è proprio questa: di creare una sorta di gestione, proprio non soltanto del polo museale diffuso, ma anche del polo. Archivistico bibliotecario in modo tale da poterlo implementare, valorizzare, ma soprattutto la cosa più importante è creare degli spazi di co-working che in qualche modo rendano fruibili, eh, rendano fruibili il territorio, il patrimonio, ma ovviamente anche l'essenza stessa della biblioteca. Quindi volevo, come dire, fare una sorta di brevissima, brevissimo riassunto di quello che è stato il corso, anche abbastanza articolato per poter arrivare a questo obiettivo, ma soprattutto ehm, quello che mi sento di dire ovviamente è che l'augurio in realtà che faccio è da una parte di continuare a coltivare la, la cultura come condivisione, eh, come promozione della, del territorio, come promozione della lettura, visto che siamo estremamente in tema, e soprattutto del sistema bibliotecario e dall'altra gli auguri che faccio personalmente alla Fondazione Di Magno è di um, poter proseguire al più presto con la chiusura dei lavori e vedere realizzato finalmente un progetto che va avanti da, da molto molto tempo. Grazie, grazie a tutti. Grazie dire, può ecco, disattivare? perfetto No, volevo dirle che noi speriamo di fare una grandissima festa di apertura di questa eh, della community library e quindi insomma la quale inviteremo naturalmente anche tutte quante le nostre ospiti perché siamo davvero fieri e orgogliosi di viverci dentro in questa di vivere in questa community library e quindi di averla proprio qui a portata di mano come speriamo poi prendono ehm, prendano l'abitudine di fare anche tutte le persone che frequentano questo territorio e anche persone che verranno da fuori ne siamo certi e allora entriamo direttamente in argomento Filippo Giannuzzi segretario generale della fondazione lo ritroveremo appuntamento il tempo di sistemare dei problemi tecnici ma lo riavremo qui con noi così potrà anche parlarci lui di questo progetto che in realtà va avanti già dal 29 dicembre perché il primo appuntamento con leggere parole si è svolto il 29 dicembre del 2005 abbiamo fatto 12 ore di più o meno 12 incontri non 12 ore 12 incontri in cui abbiamo parlato di, del diario abbiamo fatto un diario del 2020 abbiamo parlato di tutti gli aspetti che hanno segnato l'anno appena passato e allora parliamo di biblioteche lo facciamo parte da una voce molto giovane che è quella di eh, Eia Gariani perché noi abbiamo chiesto a tanti ragazzi e a tante ragazze di eh, parlarci delle loro biblioteche. Eia Gariani ha 21 anni e di Rutiliano, vediamo lei che dice. Salve, sono Eglia, sono una studentessa 21 anni di Rutigliano e purtroppo durante la pandemia non ho potuto usufruire della biblioteca comunale del mio paese in quanto è in corso una ristrutturazione e non ci è stato fornito nessun altro spazio dove poter continuare a studiare. Dunque, ho usufruito della biblioteca comunale di Mola di Bari, la quale ha rispettato le restrizioni dovute alla pandemia in maniera esemplare. Innanzitutto per quanto riguarda la collocazione delle postazioni, le quali erano separate da un metro a volte anche più di distanza in secondo luogo per quanto riguarda i dispenser che erano disponibili in vari punti appunto della biblioteca eh, inoltre gli studenti ovviamente utilizzavano tutti quanti la mascherina e i custodi erano molto molto molto attenti a questa norma e appena qualcuno di noi non la rispettava questo veniva richiamato, addirittura allontanato. Ehm, cosa mi aspetto per il futuro? Mi aspetto sicuramente che ci si sia resi conto dell'importanza delle biblioteche, delle aule studio per la formazione degli studenti e dunque che vengano dei spazi più ampi a questo fine, in quanto uno dei problemi principali con i quale ci siamo scontrati durante la pandemia è la mancanza di posti, in quanto ovviamente andando a distanziare gli studenti un metro dall'altro, eh, i posti si vanno più che a dimezzare. E inoltre, eh, destinando spazi più ampi alle biblioteche, si permetterebbe a queste di ospitare eventi o percorsi Inoltre mi auguro che le, le, le connessioni internet della, delle biblioteche vengano potenziate in quanto ehm, chi magari non ha una connessione internet abbastanza potente nella propria casa avrebbe comunque potuto seguire le, le lezioni in biblioteca, ciò a volte non è stato possibile perché magari in alcune biblioteche o la connessione non funziona bene oppure manca del tutto, dunque mi auguro si presti più attenzione anche a questo aspetto. E allora, Elia Gariani, 21 anni di Ruttigliano. Lei andava a Mola di Bari perché la biblioteca nel suo paese era chiusa, quindi andava a Mola di Bari per studiare, ha parlato del personale molto attento, delle distanze di tutto, degli ingressi contingentati, del fatto che venivano allontanate le persone che non seguivano le regole. E poi ha parlato del futuro delle biblioteche per lei. Quali sono due punti principali? Innanzitutto, il potenziamento delle reti eh, delle, delle biblioteche, perché così chi ha una connessione eh, lenta a casa può anche venire a il seguire le lezioni. Uh, direttamente in biblioteca e poi ancora uh, lei spera che ci si renda conto che si sia che, insomma che la gente si sia resa conto dell'importanza delle biblioteche e delle aule studio. Uh, ha anche parlato della necess necessità di avere delle aule molto più grandi per accogliere gli studenti, vista anche il visto anche il momento che stiamo vivendo. Questo è quello che ha detto lei poi conosceremo i pareri di altre due di altre due persone nel corso della conversazione, però io vorrei che voi presentaste sentatamente le vostre biblioteche, anche per chi magari non le ha mai frequentate, per chi non le conosce anche per invitare le persone a spostarsi, e mh, per far capire alle persone che se un volume non si trova in una città non necessariamente eh, non deve trovarlo anche nelle altre. Quindi ci si può spostare tranquillamente, fare una sorta di peregrinaggio delle biblioteche. Con questo vogliamo invitare le persone a farlo. E allora partiamo dalla Biblioteca de Gemmis. La dottoressa Marilisa di Turi è qui in rappresentanza anche di Francesca Pietroforte che era delegata alla cultura della città metropolitana di Bari. Partiamo da lei. Buon pomeriggio a tutti, porto i saluti della dottoressa Francesca Pietroforte, molto rammaricata di non essere presente, lei è sempre sensibile non solo al mondo della cultura ma al mondo delle biblioteche in particolare. Uh, io, sono, io lavoro presso la Biblioteca dei Gemmis e mi occupo del polo SBN. Ormai è un'esperienza ventennale quasi, perché abbiamo iniziato nel 1997, nel 2003 abbiamo um, statuito questo, questo polo insieme alla Biblioteca Nazionale di Bari con cui condividiamo la responsabilità. E c'è sempre stato il sostegno della provincia prima e della città metropolitana, poi, proprio perché c'è una particolare attenzione a tutti i comuni che fanno parte della terra di Bari, ma non solo, alla Puglia, posso dirlo. E abbiamo sempre lavorato in sinergia con gli altri enti locali, ma anche con altre biblioteche appartenenti a enti differenti, enti privati, enti ecclesiastici, fondazioni, vari tipi di istituzioni. Il nostro intento è quello di creare un catalogo unico del posseduto delle biblioteche che appartengono alla terra di Bari. Ne abbiamo 57 al, al momento e il catalogo è sempre accessibile via web in modalità remota, in, mo in varie modalità. Proprio quest'anno abbiamo attivato un altro eh, catalogo online, il nuovo, il, nuovo, il nuovo OPAC, che ha anche altre funzioni. Proprio per il Covid eh, abbiamo avuto particolare attenzione mh, ai servizi che le biblioteche possono offrire, e ci, ci si è posti come obiettivo eh, quello di semplificare l'accesso eh, per gli utenti a quelli che sono i contenuti eh, dei libri, dei, degli ebook, eh, i contenuti digitali c'è un, un, un progetto della città metropolitana di Bari che interessa proprio le biblioteche e che sarà ormai sviluppato nei prossimi mesi perché eh, è in fase proprio di affidamento quindi sarà operativo a brevissimo sentivo la, la collega che parlava dello sviluppo, anzi no, l'intervento del lettore, della lettrice che parlava del potenziamento della rete in biblioteca è quello che faremo la città metropolitana doterà di un sistema wifi tutte le biblioteche comunali del territorio grazie a questo progetto barriques card risorse digitali in rete e quindi avrei voluto che ne parlasse la sella dottessa Pietroforte perché l'avrebbe fatto meglio di me. Ma è un nostro obiettivo quello di potenziare non solo le reti ma anche i servizi digitali delle biblioteche in un'ottica di, ma di maggiore accessibilità dei contenuti, delle collezioni librarie. Proprio per il Covid, per l'emergenza sanitaria, bisogna rafforzare questi servizi e molte biblioteche fanno parte del polo SBN Terra di Bari e io sono a disposizione anche per poter configurare ulteriori servizi che abbiamo attivato proprio in questo momento che sono anche la prenotazione del posto a sedere in sala per lo studio o un calendario del, degli orari di apertura, ogni biblioteca può farlo e ehm, dare l'accesso eh, immediato all'utente in modalità remota via internet. Ci saranno sicuramente altre attività che porremo in essere grazie proprio al piano strategico metropolitano che è rivolto in parte alle biblioteche che fanno parte della rete SBN del Polo Eterra di Badiba. Um, non so, la biblioteca dei gemmi tra l'altro ha sempre avuto la vocazione di uh, estendere il suo interesse uh, alla Puglia, al prima alla storia del Mezzogiorno perché ehm, la sua, diciamo, nascita è mh, relativa al mh, barone De Gemmis che donò la sua biblioteca, che mh, aveva una collezione di eh, testi, manoscritti proprio sulla storia del Mezzogiorno, sul Regno delle Due Sicilie. E abbiamo esteso la nostra attenzione anche a materiali un po' diversi adesso, che incontrano il favore dei lettori. La Biblioteca è a Bari, siamo aperti, nonostante il Covid, anche noi siamo interessati da lavori di ristrutturazione che fanno capo a un finanziamento della Community Library della Regione Puglia, e Al momento stiamo funzionalizzando alcuni servizi e movimentando il nostro patrimonio, le nostre collezioni, ma contiamo di essere veramente operativi dal mese prossimo. Intanto la ringrazio per lei ha anticipato anche delle risposte a domande che le avrei fatto in seguito, ma va bene così e quindi ci ha dato una serie di belle notizie, quindi, quindi noi siamo contenti di averle ascoltate. La dottoressa Navita Perrone è la dirigente della Teca del Mediterraneo, tra l'altro la Teca del Mediterraneo, eh, diciamo, in questi ultimi due anni è stata anche itinerante, nel senso che grazie ad alcuni progetti dalla Teca del Mediterraneo ci si è spostati, con la volontà della Teca del Mediterraneo, nelle biblioteche di ogni provincia della regione di Puglia. Dottoressa Perrone. Buonasera, buonasera a tutti. Eh, ringrazio la Fondazione Di Vaglio per l'invito, anche perché è stata per me l'occasione per riflettere un attimo su questi momenti che stiamo vivendo. Sinceramente la gestione quotidiana a volte ci travolge così tanto e soprattutto per l'evoluzione normativa così frequente che eh, è, diventa un ulteriore motivo di incertezza in questo periodo. Eh, la teca del Mediterraneo, come diceva Anna Maria, è la biblioteca del Consiglio regionale della Puglia. Noi abbiamo una sede eh, a Bari, in via Gentile 52, che, che è presso il palazzo, il nuovo palazzo del Consiglio regionale della Puglia, ma eh, offriamo eh, i servizi a tutto il territorio pugliese, sia eh, direttamente con... Abbiamo problemi di connessione anche con la dottoressa Perrone. Controlliamo subito, magari andiamo avanti e la avvisiamo del fatto che andiamo avanti. Io passerei dalla dottoressa Perrone, passerei a parlare con la dottoressa Capozza. Io vi dico soltanto due parole. Prospero Fest. Prospero, Prospero Fest negli ultimi anni ha portato a Monopoli una marea di personaggi, di scrittori, di persone insomma, che valeva la pena andare a sentire e quindi valeva la pena spostarsi per andare a sentire. Prospero Fest è organizzato dalla Biblioteca Rendella e per parlarci appunto della Biblioteca Rendella c'è la dottoressa Capozza. Grazie, buonasera a tutti e intanto ringrazio per l'invito da parte di noi tutti della biblioteca, da parte anche dell'amministrazione. Noi siamo molto contenti quando possiamo parlare della nostra, nostra biblioteca e anche perché brevemente voglio raccontare un po' la storia di questa biblioteca, nel senso che questa biblioteca nasce nel 1958 ma poi nel tempo ha dovuto chiudere per quasi 11-11 anni negli ultimi tempi proprio perché dovevano essere fatti una serie di lavori di ristrutturazione e poi rinasce nel 2017 rinasce nel 2017 e, e diventa un punto di riferimento per la città di Monopoli, perché tra l'altro è ubicata in una zona centrale e proprio qui nel, nel centro storico in piazza Garibaldi con una, una posizione anche eh, paesaggistica interessante, perché siamo vicini al mare, al Porto Vecchio, abbiamo questa piazza Garibaldi ed estate in tempi pre-Covid e si spera anche in futuro piena di tanti turisti. E come diceva appunto la dottoressa, è oltre diciamo, a, a essere un punto di riferimento sia per quanto riguarda la promozione della lettura, ma anche come luogo di incontro, come, come laboratorio creativo da ogni punto di vista, mh, sempre a contatto ehm, degli utenti e sempre eh, diciamo a favore della comunità. Quindi, quindi la biblioteca incontra la comunità e la comunità incontra la biblioteca. Questo è il senso di questa biblioteca. E poi c'è questo festival che, come diceva la dottoressa, ehm, la prima edizione è avvenuta nel 1918, poi siamo riusciti a fare la seconda edizione nel 2008 19, con, un grande successo, sono intervenuti tantissimi ospiti, ma abbiamo coinvolto anche la realtà monopolitana con le forze del territorio e poi quest'anno abbiamo provato a fare la persecuzione. il nostro malgrado siamo riusciti soltanto a fare una conferenza stampa e poi un DPCM, un dei tanti, ci diciamo, ha dovuto diciamo, fermato un po' la macchina organizzativa con l'intento. Speriamo di recuperare, se tutto va bene, nel 2021. Dottoressa Capozza, poi ripasso la parola alla dottoressa Perlone, però considerato che la dottoressa Di Turi ci ha già parlato di come ha vissuto in qualche maniera la Biblioteca dei Gemmis questo periodo, la domanda la faccio anche a lei. Come avete vissuto questo periodo e come lo state vivendo questo periodo di pandemia? Allora, sì, eh, chiaramente è stato un momento destabilizzante quando è arrivato dopo l'8 eh, marzo è stato un momento eh, di grande confusione per tutti sia a livello umano che a livello professionale eh, con, eh, con il lockdown noi abbiamo comunque mantenuto eh, diciamo i ser attivi servizi da remoto e nonché cercato di eh, creare realizzare proporre degli eventi digitali non abbiamo perso la rassegna del maggio dei libri per esempio abbiamo proposto una serie di attività Digitali che in quel momento non potevamo soltanto fare appunto in quella modalità e poi abbiamo riaperto le porte dopo aver messo in sicurezza, aver applicato tutte le norme che eh, il governo ci richiedeva, abbiamo riaperto le porte al pubblico il 30 di giugno, abbiamo inizialmente riaperto, riattivato solo i servizi di prestito e restituzione e poi pian piano gradualmente abbiamo anche aperto le sale Durante il corso dell'estate eh, si può dire che abbiamo avuto una ripartenza vera e propria. Abbiamo cercato di riproporre solo di dare servizi tradizionali ecco, della biblioteca all'utenza, però abbiamo cercato anche di inventarci nuovi modi, nuovi linguaggi, nuove sì, tecnologie. Hai capito poi per andare da provo su cinque gente che non sono state inserite nella fattura. È un'interferenza. Eccoci qua. Aspetta, aveva, aveva terminato, vero? Perché mi sembra di aver capito, capito che va in atto. Uh, no, ho sentito un'interferenza, quindi non so capire se mi stavate sentendo. No, no la sentiamo, la sentiamo. Molto brevemente volevo chiudere. Abbiamo appunto um, cercato di portare la biblioteca al di fuori dalla da, splastura, dalla fisicità della della biblioteca siamo andati in piazza e abbiamo portato una serie di esperienze laboratoriali che hanno coinvolto la comunità proprio perché all'interno della biblioteca non era possibile Far nulla per il problema appunto del covid e abbiamo conquistato la piazza, abbiamo conquistato le pertinenze esterne. Questo chiaramente è stato recepito in maniera positiva dai bambini, dalle loro famiglie e in generale dagli utenti e eh, abbiamo continuato, proseguito ancora oggi con sia con una proposta di servizi digitali, assistenza da remoto per qualsiasi tipo di bisogno ma attualmente noi siamo aperti sia con il diciamo, prestito e la restituzione dei libri, tutti i vari servizi, più l'accesso contingentato alle sale studio e alle sale lettura. Quindi abbiamo provato, devo dire, tra chiusure e riaperture, abbiamo resistito, abbiamo tentato di offrire i nostri servizi come meglio abbiamo potuto. Grazie dottoressa Capozza, ma questo insomma, lo facciamo anche qui, quindi noi resistiamo e resisteremo. Torniamo alla Teca del Mediterraneo, del Mediterraneo dalla dottoressa Perrone, perché prima c'è stato un fabbricato. Uh, un, un, un dottoressa Perrone, parlavamo degli spazi della Teca del Mediterraneo. Grazie. Grazie Anna Maria, spero mi sentiate. Ho provato a fare un collegamento di un altro tipo. Allora, dicevo, la biblioteca, Lateca del Mediterraneo, è la biblioteca del Consiglio regionale della Puglia, e eh, offre i suoi servizi al pubblico da ormai 25 anni, eh, che non è una cosa scontata per una biblioteca consigliare, e con eh, un target per oggi utente un po' specifico tra professionisti e studenti universitari perché. Ehm, eh, per approfondire principalmente le materie giuridiche economiche che sono appunto quelle più prettamente attinenti alla funzione legislativa del Consiglio regionale. Ma eh, negli ultimi anni anche il nostro catalogo è stato molto implementato anche eh, sulla sezione dell'identità pugliesi nei vari settori eh, della conoscenza. E poi ci sono degli scaffali specifici dedicati alla formazione del cittadino sull'ora di genere, l'integrazione, quelli che sono i valori alla base della nostra democrazia. È una fortuna per la nostra biblioteca avere una cooperativa di bibliotecari specializzati che gestisce i servizi al pubblico, una dirigenza politica molto attenta che assicura i fondi, le risorse economiche per il rinnovo continuo del patrimonio, eh, ma anche per tutte le strumentazioni e la logistica che eh, come vedremo in questo periodo sono stati determinanti. Eh, eh, perché appunto se si è pronti prima si riesce ad affrontare anche le situazioni più difficili. Quindi se tu mi dici, Anna Maria, eh, io ho presentato in breve che lei anticipasse anzi che ci dicesse come vi siete organizzati in questo periodo per affrontare questo periodo. Allora io veramente avevo preparato degli appunti già dei giorni scorsi, uh, dimmi tu quando mi devo limitare, uh, più che altro volevo fare delle riflessioni anche un po' uh, generali perché appunto le situazioni le abbiamo già notato sono un po' parallele. Però, però appunto quando ci siamo trovati con la pandemia a marzo, ad aprile, le biblioteche chiuse, eh, quello che, di cui ci siamo resi conto tutti quanti è che così come era necessario avere, avere un piano sanitario, eh, tutti hanno palestato che era necessario anche avere un piano culturale un piano non per la singola biblioteca, ma appunto delle strategie più ampie, territoriali, eh, nazionali e eh, eh, per non dire anche oltre. Eh, ci siamo resi conto tutte delle carenze, è di quello che questo piano forse non esiste, questa visione di ampio raggio e l'abbiamo affrontato appunto con tanti strumenti, ma soprattutto con mh, degli strumenti che erano stati costruiti nel corso del tempo. Per quello io prima facevo cenno alla fortuna che abbiamo come biblioteca del Consiglio regionale eh, di avere, eh, diciamo, un direttivo politico illuminato che ci permette di assicurare tutti questi servizi al a pubblico. Io eh, avevo evidenziato una decina di punti, comincio ad illustrarli quando vuoi, Anna Maria, mi interrompi pure. Allora, allora. Eh, in brevissimo sì. riusciamo ad elencarli questi dieci punti. Questi punti ci servono a sì, quello sì. che sarà o quello che è, ho bisogno di capire questo. No, no, è quello che è stato, diciamo, quello che abbiamo vissuto in questo periodo. Ovviamente quello che ci proponiamo per il futuro lo vediamo alla fine. Quindi, allora, per, esempio, ehm, per esempio. Sì, diciamo, sì, tu sì tu non tu è, è, è che elenco tutto. tutti. Parto da quelli appunto più importanti, per esempio, oh, mi sono chiesta uh, di co cosa abbiamo fatto in questo periodo. Eh, diciamo, ne abbiamo approfittato come biblioteca, come bibliotecari, anche eh, per riflettere un po' più lucidamente anche sulle nostre funzioni, su qual era il nostro ruolo e su qual era il nostro target specifico d'utenza, sulla comunità a cui volevamo rivolgersi. Perché questa riflessione iniziale. Uh, per lo meno per noi, perché siamo una biblioteca appunto un po' specialistica, ma nello stesso tempo con uh, un ampio raggio, a differenza forse magari di una biblioteca comunale che ha dei target un po' più specifici, è sempre necessaria e va sempre uh, rivista, appunto, vanno fatte delle riflessioni in merito e a volte fermarsi, eh, così come oggi, permette di uh, riflettere su queste cose. Abbiamo diciamo, anche recuperato degli arretrati che pure capitano, per esempio negli archivi, negli archivi cartacei, ma anche negli archivi digitali. A volte noi per esempio abbiamo una serie di fotografie che oramai sono tantissime. Nel periodo di aprile abbiamo contato solo una cartella in cui ne avevamo 17.000 che andrebbero tutte quante le schedate archiviate eh, appunto in collaborazione, ma no, magari in determinati periodi ci si può più dedicare anche a queste cose. Oppure appunto, è stato il momento per riflettere anche per una diversa organizzazione del lavoro, noi che abbiamo 15 bibliotecari presso la nostra sede, e quindi assicurare i servizi al pubblico, l'apertura, il presidio delle sale, eh, eh, richiede un determinato tempo, poter utilizzare a volte... Io volevo vedere sempre il lato positivo delle cose, eh, scusatemi, <ride> Quando, eh, quindi eh, abbiamo approfittato anche della pandemia. Um, voglio confermare che per esempio sono stati implementati i servizi di back office, quelli che a volte l'utenza non vede, ehm, che mh, appunto non si sono fermati grazie alla tecnologia e in questo senso la possibilità di avere della strumentazione, di dare la possibilità anche al personale di lavorare da casa, in smart blocking, con una strumentazione tecnologica e poi eh, con, eh, purtroppo, gli accessi eh, che ci sono poi sul territorio, eh, gli accessi internet, voglio dire, la linea, sappiamo bene le stesse problematiche che un po' vive il mondo della scuola, praticamente, no? E dicevo, i servizi di back office, che oltretutto assicuriamo anche a supporto della rete, delle biblioteche, si, eh, si pensi per esempio agli spogli delle riviste, e quindi uh, questi non si sono fermati a beneficio di tutti. E un altro aspetto che eh, volevo appunto sottolineare, come rete di biblioteca, eh, ehm, è l'aumento che ho notato in questo periodo eh, delle relazioni tra di noi, perché eh, io stesso ho ricevuto tantissime telefonate, eh, anche un po' da bibliotecare eh, eh, con le quali ci sentiamo un po' di meno, per confrontarci anche, Nell'incertezza una buona amica fa sempre, eh, diciamo, bene. Non vorrei dire malcomune mezzo gallo perché, come dicevo, voglio vedere il lato positivo della cosa, però è, è stato bello anche, diciamo, avere l'opportunità di confrontarsi su come affrontare, avere dei consigli, delle conferme e dei confronti anche con uh, le altre biblioteche perché um, a volte poi capita che nell'ordinarietà si viva un po'... Uh, da soli e solitari. Ecco perché eh, eh, c'è comunque l'atto positivo di questa cosa. Um, e io stessa ho cercato anche di capire un po' come si regolavano per esempio le altre biblioteche, le ex provinciali che ora sono diventate regionali, no? E quindi a, a, ci siamo relazionati per capire anche, magari utilizzando a volte gli stessi um, software di catalogazione e quindi anche le stesse modalità di accesso dell'utenza, per esempio il software Sebina utilizziamo noi che eh, permette la registrazione eh, degli utenti fino ad oggi era fatta magari in sede con la presentazione del documento uh, uh, si sono attrezzati anche loro per far fare uh, un'iscrizione a distanza magari con supporto telefonico del bibliotecario o ricevendo via email uh, il documento però appunto ci siamo ingegnati anche a supportare questi eh, momenti e nello stesso tempo a continuare ad essere vicini eh, all'utenza perché rivolgersi alla biblioteca non è soltanto consultare il patrimonio librario e avere anche un bibliotecario in carne ed ossa eh, con la quale appunto ci si possa eh, relazionare e confrontare Anna Vita, di... interrompo, eh... interrompo qui ah, focaccia, sì. su questi punti, anche perché eh, hai, hai, insomma, hai riportato all'attenzione dei termini che abbiamo già sentito negli interventi eh, precedenti, quindi sinergia, riadattamento, collaborazione, il, la, insomma, la, il fatto di aver sottolineato, di aver sentito molti bibliotecari, eh, devo dire che è una cosa che fa piacere a tutti, il fatto di non lasciarsi da soli ma costituire una rete, che è quella che effettivamente accade. Quindi torniamo a parlare poi di quello che ci aspettiamo nel futuro. Io vorrei parlare con l'assessore Delfine, eh, che è l'assessore con delega della cultura del Comune di Putignano. Lì c'è questa biblioteca, che è la De Micolis Angelini, tra l'altro anche molto bella. Noi ora faremo vedere delle fotografie degli esterni, qualcuno dell'interno, però ci piacerebbe capire anche come vi siete organizzati lì a Putignano e soprattutto presentiamola questa biblioteca. Assessora. D'accordo, intanto grazie, grazie per l'invito, è stato inatteso e piacevolissimo. Eh, spero riusciate a sentirmi, se, se ci sono problemi magari mi, mi fate un cenno. Eh, la biblioteca di Putignano appunto eh, sorge nel cuore del centro storico ed è un ex convento di carmelitane. E, è, è molto bella <ride> esteticamente. E è stupenda da vivere, devo dirlo senza timor di smentita, tant'è che io sono diventata assessore nel giugno del 2019 e la biblioteca era chiusa da due anni per una serie di lavori che erano stati necessari all'interno. Va detto che negli ultimi trent'anni le amministrazioni che si sono avvicendate qui a Putignano hanno variamente avuto cura, di questa biblioteca, quindi ottenimento di finanziamenti e capacità di reperirne nuovi e quindi necessità di chiusura e eh, riapertura. Era chiusa da due anni e ce lo siamo dati sinceramente come amministrazione come primo obiettivo, cioè il, il settembre <ride> immediatamente dopo il nostro insediamento, eh, siamo riusciti a resti restituire, io dico, alla collettività eh, la biblioteca con una um, innovazione in in um, nuova, probabilmente, uh, ma sicuramente che è quella che ha animato e anima questa amministrazione, cioè quella di um, rendere la biblioteca un luogo per, per tutti e di tutti. Tant'è che abbiamo riaperto, sentivo prima eh, parlare di festa, anche noi abbiamo fatto una festa di riapertura della biblioteca al pubblico. E ehm, gli obiettivi che ci siamo dati proprio per far sì che la biblioteca fosse vissuta, che non fosse soltanto un luogo dove entrare, prendere dei libri o organizzare conferenze, ma fosse un uh, luogo che uh, i cittadini potessero sentire come casa propria. Non vi nascondo che eh, ho trasferito anche il mio assessorato in biblioteca. Eh, dico che eh, è un eremo, lo dico in tutta franchezza. Ha un chiostro meraviglioso la mia eh, stanza sul quale eh, si affaccia la eh, finestra e dico sempre quando poi devo tornare in comune e eh, i miei colleghi e la sindaca invece si ritrovano con questo via vai di, di persone, la biblioteca è meravigliosa da questo punto di vista. Immaginate però che noi avevamo iniziato appunto questa apertura alla collettività stipulando delle convenzioni con associazioni o eh, con eh, per esempio l'università della terza età perché ehm, le attività che eh, questi facevano fossero aperte al pubblico. Quindi è iniziato un 2019 e un, i primi due mesi del 2020 all'insegna appunto dell'apertura. Dell Ovviamente marzo è arrivato per tutti. Eh, non vi nascondo che mh, anche la difficoltà mia mh, di potermi vivere l'assessorato, perché l'obiettivo era quello di uh, far venire anche ehm, chi doveva mh, parlare con l'assessore lì in biblioteca, perché molti putignanesi non la vivevano la biblioteca. Immaginate la gente di fuori, eppure una biblioteca ehm, meravigliosa. Noi per esempio ci siamo... Ehm, impegnati anche a aumentare uh, le sale di studio e lettura perché oggettivamente c'era una grande richiesta da parte degli studenti. Quando abbiamo riaperto nel 2019 si è, uh, le sale si sono immediatamente ripopolate di studenti che chiedevano di venire a studiare. A marzo abbiamo dovuto come tutti tu, altri chiudere, e um, io che ci sono comunque andata con, tutti, <ride> e con tutte le attenzioni del caso, effettivamente era un tornare proprio indietro. Mm, però in questi mesi uh, abbiamo provato anche noi ad approfittare mm, per completarla, cioè ripensare il completamento. Uh, a breve um, speriamo di uscire con un avviso pubblico per esempio per affidare uh, una parte che aff della biblioteca che si affaccia sul chiostro a un caffè letterario oppure abbiamo trasferito uh, una sala la sala BIA um, che si chiama così da noi biblioteca amica che è quella um, dei bambini l'abbiamo trasferita al pian terreno um, perché anche i bambini possano accedere direttamente a questo chiostro di cui eh, vi parlavo. Um, abbiamo comunque provato a fare delle attività, mm, anticipo la seconda, il secondo quesito. In, in questi mesi noi abbiamo un festival molto bello dedicato ai bambini che si chiama Faville. Purtroppo non abbiamo, abbiamo potuto farlo in presenza dei bambini per il rispetto appunto delle, delle norme, però abbiamo fatto... A aperti eh, dei momenti di studio ehm, comunque abbiamo provato ad avere dei laboratori anche in quel caso con delle dirette dalla biblioteca ehm, purtroppo ci siamo dovuti adattare c'è un servizio che ehm, ha riscontrato un inaspettato successo però sono veramente contenta di questo che si chiama Just Book Uh, i dipendenti, ci sono poi i dipendenti della nostra biblioteca che consegnano a casa i libri che i nostri utenti chiedono in prestito. Um, faccio una confessione e chiudo. La biblioteca di Putignano ha un patrimonio libra librario importante. Ci sono oltre 60.000 volumi, abbiamo preso un finanziamento, eh, quello ministeriale, di 10.000 euro e l'abbiamo dotata di ulteriori nuovi 500 volumi. La biblioteca di Putignano purtroppo non ha un, un servizio informatizzato. Mi sono resa conto, diventando assessore alla cultura, che ancora oggi nella nostra biblioteca, con rammarico lo dico, ma prendendo in carico questo problema veramente come, come assessore noi registriamo ancora i libri a mano un nostro utente non può assolutamente conoscere il patrimonio librario semplicemente con un clic. in questo periodo l'emergenza è diventata veramente dilagante da questo punto di vista veramente dilagante io dovevo rispondere a chi mi chiedeva ho bisogno di un libro, voglio capire se c'è in biblioteca chiama e chiedi Me ne, faccio, me ne sono fatta carico e ho detto in fase di preparazione di bilancio che lo stiamo facendo, non voglio niente, voglio soltanto un programma, acquistatemi un programma che ci permetta di essere nel 2021. Grazie. Allora, Sora, io la ringrazio di questa confessione. Lei non l'ha potuta vedere, ma mentre lei parlava e si confessava, la dottoressa Di Turi faceva così con il ditino, perché non va bene. Sono sicura che poi vi sentirete e naturalmente porterete, diciamo, questo miglioramento alla biblioteca di Putin. Grazie. Noi stiamo parlando di promozione, ehm, la promozione della lettura e, eh, insomma, quando si insegna una persona a leggere quando si è bambini, e allora da Putignano ci rispostiamo come stiamo. Arriviamo qui con Stefania Liverini e parliamo della Biblioteca dei Bambini di questo paese. Prego. Eccomi qua, buonasera a tutti. Eh, grazie dell'invito. Eh, mi saluto e sono molto contenta di, di vedere anche di per, diciamo, tramite web tante persone con cui abbiamo rapporti anche a distanza, e sempre per la nostra biblioteca, Penso alla dottoressa Di Turi, con cui diciamo, soprattutto nell'ultimo periodo ci siamo sentiti un po' più, più spesso. Eh, sì, io sono stata invitata a raccontare appunto uno spazio della nostra biblioteca che è in particolare un servizio della nostra biblioteca che è quello dei bambini e ragazzi. Eh, approfitto per fare una parentesi in generale sulla biblioteca civica Marangelli perché lo stava dicendo anche Filippo Giannuzzi. <clears throat> La città di Conversano ha diverse biblioteche e sicuramente l'istituzione della eh, la Biblioteca Civica di Ma Maria Marangeli è sicuramente un'istituzione importante, una, una istituzione prestigiosa da un punto di vista culturale e storico per la città di Conversano. L'anno scorso abbiamo festeggiato i 60 anni appunto dell'istituzione della biblioteca ed è, è stata intitolata la nostra biblioteca anche, diciamo, Maria Marangeli, che è una, è stata, anzi, è la prima donna sindaca nella provincia di Bari ed è stata, si è distinta appunto proprio per aver coltivato diciamo l'importanza della cultura, della lettura e della formazione anche, anche nei più giovani. Quindi ha voluto la, la biblioteca e poi appunto è stata anche lei che ha... Eh, lavorato affinché diciamo, anche la biblioteca avesse dei luoghi prestigiosi eh, ad accoglierla. Di fatto poi questa biblioteca civica ha visto nella fine degli anni 90 anche l'acquisizione con uh, il protocollo d'intesa con la regione ANCI della parte appunto dell'ex CERSEC, quindi anche il patrimonio librario che era della, già della biblioteca civica si è andato ad ampliare nonché anche insomma, ad acquisire anche dei, dei, dei nuovi dipendenti. E eh, di fatto nel 2005 noi abbiamo avuto una, più o meno, nel 2005 2009 diciamo all'inizio degli anni 2000, stata appunto l'apertura, o meglio, la, eh, si è iniziato un processo che ha portato poi all'apertura della sezione eh, dei bambini e dei ragazzi della città di Conversano. Appunto oggi Biblioteca di Alice, oggi appunto Piva, che è questo spazio che appunto trova delle radici nel passato, nel senso che c'è stato un moto, diciamo, proprio dal basso. Mi piace, cioè, proprio diciamo, mi sembra importante ricordare che anche grazie a Maria Benante, Uh, questo luogo diciamo, si, è, si è formato proprio perché ci ha seguito nelle prime fasi insomma, di, di, di nascita della biblioteca. E che cosa è successo? Appunto c'è stato un movimento dal basso di cittadini, di genitori, che piano piano diciamo, ha sentito la necessità, il bisogno culturale appunto, di avere effettivamente uno spazio, un servizio anche per i cittadini più giovani e quindi si è avanzata appunto, la richiesta. Che è durata appunto, è stato un percorso lungo che ha portato varie fasi ecco, nella strutturazione del della biblioteca. Oggi, sicuramente, lo spazio della biblioteca dei bambini è uno spazio che, eh, diciamo, secondo me rassomiglia eh, diciamo, a quello che deve essere un servizio della biblioteca, un vero servizio di biblioteca per caperazzi. Non è uno spazio solo dove diciamo l'incontro, diciamo ma è uno spazio organizzato e strutturato con tutti i crismi appunto, che un servizio bibliotecario richiede. C'è stato un affidamento fatto, appunto, alla, una procedura appunto, che ha visto poi l'affidamento alla cooperativa Imago, che eh, ci sta accompagnando, questo è interessante dirlo, dal, praticamente da febbraio avevamo appunto, iniziato a lavorare alla nuova vita della biblioteca eh, dei ragazzi e quindi diciamo abbiamo iniziato a lavorare cosa si è fatto in quel periodo diciamo con, uh, con la cooperativa il mauro cosa, cosa è diventata viva fino adesso è sicuramente un luogo organizzato, un luogo dove eh, appunto la catalogazione, di cui prima si parlava, finalmente, anche se la nostra biblioteca civica ha un patrimonio, un grande patrimonio appunto di oltre 40.000 volumi, ma eh, una piccolissima parte, grazie a un vecchio progetto della, della Piccia era stata, la, diciamo, rientrava appunto nel catalogo SBN, Grazie appunto adesso a questo lavoro con Viva abbiamo cominciato a catalogare i libri, però ovviamente specificatamente a questa sezione dei ragazzi che comunque è andata a alimentare il, il nostro catalogo e a dare senso se vogliamo anche all'adesione appunto della città di Conversano alla, appunto al, al Polo. E, rispetto alla riflessione sull'oggi, quello che però mi sembra... Sembra importante sottolineare che questo spazio, soprattutto dal punto di vista degli adulti, viene visto dai ragazzi e dai giovani soprattutto come un luogo d'incontro, diciamo, le sale lettura, no? il luogo dove è possibile eh, diciamo, incontrarsi, studiare, approfondire e anche quindi un luogo che era stato connotato anche prima della nascita diciamo, di Biba, era stato connotato soprattutto come un luogo dove le persone, gli studenti, potevano andare a studiare, gli anziani potevano incontrarsi, prendere il, i giornali in prestito e quindi avere queste occasioni di socializzazione. Si capisce bene come nel momento in cui siamo arrivati a marzo con tutte le restrizioni, come dire, la biblioteca civica Maria Valangeli ha subito è stato, cioè, un attacco proprio alla propria identità di eh, servizio culturale, perché è venuta meno quella che era una, eh, una sua caratteristica fondante, cioè l'essere il luogo dell'incontro prima ancora essere il luogo dove si eh, prendevano in prestito i libri. Quindi questo che cosa ci ha, ci, ha, ci ha obbligato a fare? Da una parte eh, diciamo, abbiamo provato a eh, recuperare un po' di tempo perso, nel senso che ci siamo resi conto che la biblioteca non, appunto aveva, mh, veniva meno quella parte dell'identità della biblioteca, quel luogo della socialità e della condivisione, abbiamo provato a rimettere al centro la biblioteca nel suo servizio appunto culturale, intesa proprio come servizio al prestito dei libri, alla possibilità di fare... Eh, promozione della lettura. In questo parte appunto del, dei fondi di bilancio sono stati destinati anche per avviare eh, un nuovo progetto di catalogazione in SBM, quindi per continuare quello che è stato già fatto per la, piccola, per la biblioteca dei, dei più piccoli e anche eh, ovviamente si è fatto un'attività anche legata a quello che diciamo l'attività del prestito digitale, quindi con l'adesione alla piattaforma MLOG che devo dire è stata anche una soluzione soprattutto nel, nel periodo, questo è stato fatto già insomma nella tarda primavera e quindi che è diventato un servizio che ci ha permesso tra l'altro, questa è anche una cosa interessante, ci ha permesso comunque di raggiungere un altro target di lettori perché eh, appunto mh, purtroppo la biblioteca Marangeli non aveva diciamo ha avuto grandi fondi per rinnovare il patrimonio librario invece adesso a parte il fondo che diciamo, ci ha permesso di nuovi acquisti ovviamente con il LOL e quindi con la possibilità del prestito digitale noi abbiamo potuto anche intercettare delle fasce di lettori che sono magari lettori forti, che sono i lettori che già usano le nuove tecnologie e sono anche i lettori che hanno la possibilità di avere anche un'offerta da un punto di vista appunto del, dei titoli e dei libri sicuramente più aggiornata e estremamente variegata e mi fermerei qui grazie, grazie grazie mille a Stefania Liverini cioè la ragione lei le, le biblioteche sono luoghi di incontro anche, e a Bari c'è un luogo di aggregazione importantissimo per i ragazzi, per le ragazze, per le famiglie, ed è appunto la Biblioteca dei ragazzi e delle ragazze, che si trova nel, in, in un polmone verde, quindi eh, nel, nel parco di Largo 2 Giugno, Clementina Tagliaferro. Sì, salve a tutti, eh, saluto tutti e a tutti, ringrazio per questo invito, ringrazio anche a nome dell'assessora Francesca Bottalico che voleva essere con noi oggi in collegamento ma impegni istituzionali eh, l'hanno chiamata. Eh, perché l'assessora al welfare del Comune di Bari, Perché questa biblioteca, che è la biblioteca dei ragazzi e delle ragazze della città di Bari, è un servizio um, sostenuto e finanziato dall'assessorato al welfare e gestito dal 2012 in convenzione da una cooperativa dalla cooperativa sociale Progetto Città il fatto stesso appunto di essere un servizio come una biblioteca di pubblica lettura per i ragazzi finanziata dall'assessorato al welfare ci fa già intravedere la connotazione di questa biblioteca che è una connotazione a fortissima valenza sociale lo diceva già Stefania per quello che riguarda la biblioteca ragazzi di Conversano, conversazione biblioteche ragazzi e soprattutto anche tra di noi, c'è anche un, uno scambio, abbiamo fatto anche percorsi formativi insieme, L'idea che ci, che ci è comune è quella che le biblioteche siano luoghi di incontro, di socializzazione, luoghi in cui eh, non soltanto ci si incontra eh, con i libri e tra i libri, ma ci si incontra anche tra persone, insieme si costruiscono, si immaginano eh, scenari futuri, si, si scambiano hanno progettualità. Eh, la visione di questa biblioteca è la visione in cui eh, al centro c'è eh, la lettura, i percorsi, e eh, le storie con i libri eh, che servono e che ci indirizzano, e che ci guidano anche nella costruzione di, di percorsi di, eh, di coesione sociale, di percorsi di costruzione di reti e di comunità educanti. Questa biblioteca è una biblioteca a scaffale completamente aperto, abbiamo la fortuna di essere all'interno del Parco Cittadino, quel Parco di Lago di Giugno, e, e ovviamente questo ci, eh, ci aiuta anche nel, nel poter fare delle attività anche all'esterno. Abbiamo una grandissima zona anche verde, in cui durante l'estate eh, mettiamo in, in campo anche delle attività rivolte all'esterno, eh, alle famiglie, questo lo facciamo durante tutto l'anno, ma anche eh, ai nonni e alle persone anziane che eh, vivono e frequentano questo luogo. Dico questo per dire che comunque, per quanto questa biblioteca sia una biblioteca per i bambini, per le bambine, per i ragazzi e le ragazze, è anche un luogo di incontro mh, del, sistema del sistema complessivo delle famiglie. Eh, la declinazione del nome di questa biblioteca ci riporta ad un'attenzione che la biblioteca ha sempre avuta dal, dall'inizio, dalla sua nascita nel 2002 all'interno di questa struttura nel parco della di Giugno, che è un'attenzione ai percorsi eh, della differenza di genere e delle pari opportunità. Anche se tutto il catalogo, diciamo, complessivamente della biblioteca cerchiamo, per quanto insomma, non sia vastissimo, abbiamo circa un patrimonio di circa 10.000 libri, tutto un po' la OPAC guidati anche dalla mano um, esperta di Marilisa Vituri, è un catalogo che abbraccia tutti i generi, tutti i generi letterari. E una cosa mi piace sottolineare è ehm, l'attenzione che questa biblioteca dall'inizio ha avuto, come dicevo, non soltanto nell'essere una piazza del sapere come... Eh, ci diceva Lagnoli nel 2012 quando, quando, quando partimmo, ma anche la, ecco, una visione chiara nel pensare e nel, nell'immaginarci come servizio che possa avere un senso nel territorio soltanto se, se, è, un servizio che poi, se poi è un servizio di rete con ciò che accade anche fuori al, allo spazio fisico della biblioteca. E in questo senso la biblioteca diventa anche il luogo di incontri, non soltanto della scuola e delle famiglie, sistemi prioritari, ma abbiamo abbracciato in percorsi anche tutti i servizi del welfare eh, diffusi in città e questo ha voluto, eh, ha voluto dire necessariamente eh, allargare un orizzonte di intercettare e promuovere delle attività anche insieme a come dire, accogliendo bisogni e fragilità specifiche, andando anche noi in decentramento nei luoghi e non soltanto aspettando che gli utenti e i bambini arrivino in biblioteca. Questa dimensione del decentramento, questa dimensione di essere rete sul territorio ci ha portato con, con l'assessorato al welfare nel 2015 eh, a creare una rete eh, di promozione lettura con l'anno di inclusione sociale che si chiama Bari Social Book è una rete che coordina la biblioteca dei ragazzi e delle ragazze che mette in rete eh, oltre 300 tutte le biblioteche eh, della nostra città eh, le case editrici le librerie, le associazioni i servizi welfare, il promotore della lettura e, e questo è un percorso per noi molto bello e molto importante che ci ha anche aiutato nei tempi passati e presenti eh, di emergenza pandemica a diffondere e a continuare il lavoro di promozione della lettura sul territorio, perché eh, abbiamo anche noi eh, attivato subito MILOL e, e quindi la biblioteca dei ragazzi presente sul portale blog con le sue offerte eh, però ci siamo anche attivati nel portare all'esterno dove era possibile all'esterno incontrarsi e continuare a fare dei percorsi di lettura appunto le nostre proposte sia di incontro con gli autori e con le autrici che è una cosa che noi abbiamo sempre fatto dall'inizio eh, ma anche ehm, provare a avere dei momenti di lettura animate con i bambini con i bambini e con le famiglie sia nei punti così chiave sul territorio che costituiscono eh, appunto, i punti della, della rete Bari Social Book, um, anche attraverso un, un progetto recente che, che risponde anche ai bisogni di questo periodo che ha attivato la Sessionata World welfare, che è quello di queste due biciclette che abbiamo chiamato le biblioteche le, le biblioteche che vanno in giro, in giro per la città, non soltanto a fare eh, momenti di animazione della lettura, ma anche a fare, abbiamo attivato il servizio di bibliode Library, per cui per le fasce, per le categorie, per i soggetti, per i nostri utenti, per i bambini e per i bambini in difficoltà, che hanno difficoltà a raggiungere, in fragilità, che hanno difficoltà a raggiungere la biblioteca, la biblioteca porta a casa eh, i libri. Altro servizio che abbiamo, che abbiamo attivato rispondendo a, questa, a questo momento di emergenza, mh, sempre con l'attesternato al welfare, abbiamo durante il periodo natalizio promosso attività di letture animate nei condomini. Quindi abbiamo lanciato questa colla, i condomini che hanno risposto, i bambini sono scesi giù all'interno dell'area condominiale e eh, i bibliotecari, ma anche attori, promotori della lettura, sono andati e hanno fatto momenti, hanno realizzato momenti di, eh, di letture animate. Eh, credo che eh, l'importanza di, di essere in rete mh, per noi in, questo, in questa fase, eh, per esempio, è, è stata molto, molto sentita, molto cogente e, e molto forte ehm, il rapporto in rete che le biblioteche, le associazioni italiane biblioteche, hanno sul territorio. La biblioteca dei ragazzi è appunto presidio eh, di Nati per Leggere, ad esempio per l'area metropolitana. Ma con, con AIB Puglia, per esempio, in questo periodo di lockdown, e soprattutto nella prima fase, è stata eh, straordinaria la sinergia, perché AIB Puglia si è attivata per capire come potessero essere fatte delle letture ad alta voce. Eh, senza incorrere in rischi sia e comunque nel copyright che è una fase forse diciamo più tecnica ma assolutamente fondamentale e quindi ci sono dei titoli che sono stati come voi ben sapete poi liberati ci sono molte case editrici che hanno concesso l'utilizzo e la possibilità di leggere eh, gran parte del loro, del loro patrimonio eh, e quindi questo ci ha guidato anche nel fare sentieri e percorsi di lettura che potessero essere messi in sicurezza anche, eh, anche messi online. Quindi la rete e la necessità di stare insieme, credo sia il tratto dominante che ci ha aiutati anche un po' a mettere in campo servizi in qualche modo innovativi eh, durante il periodo del lockdown. Maria, no, io avrei finito, ma ti parlo del futuro. <ride> bellissimo, eh, diciamo, quello che sta venendo fuori da questa conversazione, cioè la volontà di lavorare tutti quanti, tutte quante tutte le biblioteche hanno la stessa volontà eh, che quella di lavorare per il fruitore finale, quindi per il lettore. Poi è, è bellissima questa, questo venire fuori no, dal, dai palazzi per incontrare, andare incontro alle persone che in questo periodo non possono entrare in biblioteca. Quindi è stupendo l'idea di collaborare, di lavorare in rete in questo modo e di avvicinarsi agli altri. Eh, prima di eh, farvi la domanda, faremo un giro velocissimo sul futuro eh, per chiudere l'incontro, io però vorrei eh, farvi ascoltare due, ehm, due studenti che sono eh, Nicola Galluzzi, Nicolò Galluzzi, che è uno studente di storia dell'Università eh, di Bari e poi abbiamo ehm, una ragazza che ci ha eh, scritto, che ci ha mandato in realtà il suo video da Torino ed è Serena Montanaro. Loro parlano di biblioteca come spazio sociale, di biblioteca democratica, di, di biblioteca che è un luogo... Eh, per la concentrazione, è un mazzo sicuro, così l'hanno eh, denominato. Prego. Ciao a tutti, io sono Nicolo Galluzzi e eh, studio storia all'università. Proprio per storia e ricerca sono un assiduo frequentatore di biblioteche, o almeno lo ero fin quando non le hanno chiuse. Ecco, questa sospensione delle biblioteche ha sicuramente recato un danno a studenti, a ricercatori, professori, ai ragazzi costretti a stare in casa o che non possono accedere a libri di un certo valore economico. E per questo bisogna lavorare su ostacoli che erano preesistenti, l'innovazione con la digitalizzazione, gli investimenti sul personale o sul rendere più fruibili i servizi di prestazione, e consultazione, ma io vorro, voglio porre l'attenzione su un nudo fondamentale e cioè il fatto che la biblioteca è uno spazio sociale nella biblioteca non solo eh, si studia oppure si prende in prestito un libro ma eh, si impara, si gira fra gli scaffali e si scopre ci si confronta con gli altri ecco, quando vedo biblioteche chiuse con oneri ridotti o con un'accessibilità eh, solo per un'utenza specifica diciamo penso che il patrimonio, l'opportunità che abbiamo a disposizione non viene espressa a dovere. Allora se eh, si ritiene ed è vero che l'accessibilità ai luoghi di cultura e formazione è davvero strumento di emancipazione, di eguaglianza sociale, allora mi auspico che dopo la pandemia ci sia l'opportunità delle biblioteche di aprirsi, anche oltre il loro spazio fisico, non solo a delle figure professionali ben definite, ai, lui, ai loro utenti classici, ma a tutta la società. Grazie. Ho deciso di portare la mia testimonianza da Piazza Carlo Alberto a Torino perché alle mie spalle c'è la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e di fronte a me il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, ospitato a Palazzo Carignano. Sono due spazi che non ho potuto ancora visitare da quando vivo qui, da circa due mesi, perché sono chiusi. E durante il lockdown non ho usufruito di nessun servizio bibliotecario, ho smesso di frequentare la biblioteca in cui preparavo la mia tesi magistrale da marzo, da quando appunto siamo entrati in lockdown, e eh, ho risentito molto dell'impossibilità di avere un luogo adeguato eh, per la mia concentrazione, un luogo eh, dove potessi isolarmi adeguatamente, dove fossi anche eh, circondata da persone che eh, come me stavano preparando i loro esami o scrivendo le loro tesi. Gli ambienti delle biblioteche sono spazi sicuri e sono spazi che in qualche modo uh, consentono l'autonomia nella formazione. Se non ho uno spazio adeguato in casa una biblioteca diventa fondamentale. Se non posso accedere ai libri uh, facilmente perché non posso comprarli uh, una biblioteca è uno spazio uh, fondamentale e necessario. Uh, io mi aspetto che eh, nel prossimo mese eh, gli spazi vengano adeguati per ospitarci. Se lo spazio di una fabbrica può essere eh, organizzato per eh, il lavoro, in sicurezza anche una biblioteca può eh, ospitare in sicurezza i suoi utenti. E deve, perché eh, venendo meno questo servizio vengono meno eh, le basi di un diritto allo studio e alla formazione, che è quello che probabilmente ci consentirà più facilmente di eh, venire fuori eh, da questo impasse dell'esistenza globale. E allora Nicolo Galluzzi parlava di eguaglianza sociale e quindi le biblioteche devono aprirsi e, e invece Serena Montanaro parlava di, ehm, nel futuro sperava, che eh, andava in spazi adeguati per accogliere un numero giusto di studenti e quindi garantire agli studenti il diritto allo studio e allora parliamo del futuro lo facciamo velocissimamente io partirei dall'assessore del fine perché perché sono un impegno eh, diciamo un impegno di qualche mese nella stanza a fianco quindi vorrei cominciare da Putignano. grazie infinite per la comprensione ehm... Io vi dico solo questo, Attendo fiduciosa la telefonata della dottoressa Di Turi, che ho capito mh, mi aprirà uno scenario nuovo per la biblioteca di Putignano. Però mh, vi dico solo questo in conclusione. Eh, Putignano può e deve ripartire per la promozione della lettura da un patto. Noi abbiamo stipulato a, a fine gennaio del 2010, 2020 il, un patto per la lettura. E a questo patto eh, hanno aderito le scuole di Putignano, hanno aderito le, le librerie di Putignano e diverse tante associazioni culturali. Ho convocato il tavolo la prossima settimana. Ho detto loro che l'assessorato dà soltanto un atto di indirizzo. Mi piacerebbe festeggiare in tutte le salse possibili i 700 anni dalla morte di Dante, però a, lascerò loro la possibilità di mh, proporre all'assessorato qualunque attività che possa servire per promuovere la lettura, per promuovere la biblioteca dentro e fuori le mura della biblioteca stessa. Grazie, assessore, Allora, corra dai suoi gemelli perché la stanno aspettando. Io passerei la parola direttamente ah. alla dottoressa Di Turi così può risponderle. Va bene, senz'altro ci sentiremo presto anche perché la Biblioteca di Putignano è una delle prime che è entrata in SBN con noi e ha già un programma di catalogazione attivo. Le utenze sono attive perché le curo personalmente e sono a disposizione per qualsiasi informazione le occorra, per poter aprire di nuovo alla catalogazione il patrimonio librario della Biblioteca di Putignano, che è ricchissima, io la conosco bene. Ne sono convinta, <ride> ci sentiremo presto. Eh, tra l'altro per lo sviluppo dei programmi futuri, sempre nel piano strategico metropolitano, ho sentito le colleghe che parlavano di piattaforme digitali. Condivido pienamente il loro, il loro entusiasmo perché effettivamente avvicina i lettori non i lettori eh, diciamo abituati a frequentare le biblioteche ma altri lettori, lettori forti, lettori di narrativa al mondo proprio del digitale e eh, queste piattaforme noi le renderemo renderemo disponibile un'unica piattaforma per il Polo SBN Terra di Bari a cui potranno accedere sicuramente in primis tutte le biblioteche comunali ma successivamente anche tutte le altre eh, biblioteche, del, sono 57 ormai che fanno parte del territorio in modo da poter contribuire eh, con anche un piccolissimo budget alla, alla base dati e poter usufruire sia dei contenuti eh, commerciali ma soprattutto dei contenuti open che sono importantissimi tra l'altro noi vorremmo proprio attivare per tutte le biblioteche anche l'edicola online che permette la lettura dei quotidiani la lettura dei periodici, delle riviste che è un servizio che piace moltissimo ha una tipologia molto variegata di lettori questo diciamo, è la prospettiva futura perché eh, dobbiamo sempre convivere con il digitale, anzi adeguarci sempre più a questi nuovi modelli, coniugando però anche Altre forme di contatto con i nostri lettori. Noi per esempio apriremo presto una piccola sezione dedicata ai ragazzi. È un, diciamo, la prima volta per noi perché abbiamo un altro tipo di tradizione ma lo facciamo con grande entusiasmo. E con l'aiuto sicuramente delle altre biblioteche specializzate e speriamo dell'AIB anche con qualche buon suggerimento perché sicuramente abbiamo bisogno di essere in rete tutti e di, di collaborare per poter migliorare anche l'indice di lettura che, che è altissimo nel nostro paese, quindi dobbiamo cercare di darci da fare di più. Questo è, diciamo, è l'augurio per il futuro e sicuramente molte idee verranno dai colleghi che sono bravissimi e sono molto collaborativi in realtà. Grazie dottoressa Di Turi, grazie mille anche per aver partecipato. Eh, dottoressa Grazie a, Perone, cosa grazie a tutti. Cosa c'è dottoressa Perrone nel futuro della Teca del Mediterraneo? Grazie Anna Maria. E io ancora una volta non mi limito al futuro della Teca del Mediterraneo ma mi faccio un po' portavoce di tutte le biblioteche per lanciare un appello appunto non sprecare quello che la crisi ci ha costretto ad apprezzare e non perdere quello che abbiamo guadagnato in questi tempi sotto tutti i profili, quello sociale, quello umano e quello organizzativo anche. Una riflessione specifica volevo fare per il digitale perché appunto in questa fase ci è servito ma non va enfatizzato perché il digitale unisce ma anche divide sia per le problematiche che ci sono che abbiamo in parte già accennato e sia perché appunto poi um, purtroppo tralascia quella, quella del contatto fisico, del contatto con il bibliotecario e dell'empatia che... Preprie e, e diciamo, è necessario, è necessario all'essere umano stesso, eh, sempre riflettendo sul digitale. Volevo condividere volevo una riflessione sulla comunità di riferimento, che non è la stessa: non è, non è la stessa cosa avere gli utenti fisicamente in sede, e invece, appunto, sul digitale se ne possono avere degli altri eh, diversi. Tenuto conto però appunto, come si accennava, del divario economico, delle possibilità di accesso, delle competenze, della partecipazione. Ora quando non abbiamo parlato per esempio eventi online, noi ci siamo anche su quell'aspetto creati e ricreati, abbiamo raggiunto eh, pubblici diversi, ne abbiamo persi altri. Diciamo, per il futuro, per esempio, di sicuro abbiamo imparato che gli eventi li faremo misti. Quindi chi vuole viene in presenza, chi gradisce, chi eh, con l'opportunità emotiva dell'essere in presenza, però eh, la biblioteca offrirà la possibilità invece di seguire sempre gli eventi da casa tramite la nostra piattaforma, tramite i profili social così come oggi. Volevo eh, lanciare eh, un appello, eh, diciamo per eh, la parte un po' politica ma generale eh, e in questo periodo quando le biblioteche sono state chiuse, diciamo, mh, nessuno ha fatto la rivoluzione, però eh, sicuramente è venuto poi il sentimento comune che le biblioteche sono necessarie. Sono necessarie per ricostruire la comunità e il senso civico, ma anche per dare un senso certo a volte alla vita di ciascuno di noi e per accettare la diversità ed in particolare la diversità di pensiero che in questo periodo, anche per la situazione internazionale, ma sempre, è importantissima. E un ultimo appunto, per chi vuole approfondire, volevo segnalare un rapporto sul sito dell'AIO, proprio sulla tematica che stiamo approfondendo oggi, un'agenda bibliotecaria europea nell'era del post-Covid-19. Questo rapporto è disponibile sul sito dell'Associazione Italiana Biblioteche. E ha degli appunti su cinque normalità sulle quali ragionare. Grazie ancora. Grazie, grazie mille Danavita Perrone, grazie anche a lei per aver partecipato. Ci spostiamo a Monopoli. Il futuro della rendella qual è? Dottoressa Capozza. Proprio questa mattina, guardi, abbiamo fatto un briefing con l'assessore l'assessore Perricci, un briefing anche con la cooperativa che ci fornisce i servizi bibliotecari. E, e quindi stiamo proprio in questi, in questi giorni stiamo cercando di, di buttare giù una programmazione sia per il proceduro sia quello che poi sarà in futuro, cioè quando il Covid finalmente eh, insomma, sarà andato via dalle nostri. Eh, chiaramente noi continueremo a insistere sul digitale però cercando di non riempire troppo il web perché in questo momento chiaramente tutti vogliono essere presenti e c'è un, un grande affollamento di iniziative e quindi sicuramente continueremo con gli eventi digitali continueremo a potenziare i nostri servizi digitali con la piattaforma MONOL che avevamo già promosso, attivato in tempi non sospetti, in pre-covid -pre e poi abbiamo utilizzato in questo periodo. Proprio ultimamente abbiamo attivato l'edicola l'emeroteca digitale, l'edicola di un rombo, come ci diceva Mari e Io credo che il futuro il futuro prossimo quindi è fatto eh, per la rendela ma credo anche per tutte le altre biblioteche di iniziative ehm, che dimostrino presenza, che cerchino di dare informazioni, che, che cerchino di, eh, di arrivare alle persone e di trasmettere qualcosa alle persone in un momento in cui un luogo fisico ancora non può essere vissuto. Però la vera conquista sarà quella di sembra un paradosso, riconquistare il fisico e quindi noi abbiamo tantissime persone che ultimamente ci chiedono ma quando potremo tornare in biblioteca per, fare, per incontrarci, per parlare, per scambiare opinioni, quindi ritornare a fare quello che prima era normalissimo e davamo per scontato. Quindi credo che la vera sfida sarà quella e la sfida anche sarà quella di continuare a mantenere questa grande rete fra biblioteche bibliotecari, tutti coloro che operano nel mondo delle biblioteche, per cercare di scambiare quanto più possibile le buone pratiche. Noi, in un periodo eh, diciamo di, di forte crisi, pandemica. Abbiamo potuto contare sull'assistenza di Marilisa, ci siamo anche confrontati con i colleghi della, della Biblioteca di Barletta, eh, quindi io stessa mi sono confrontata anche con altri colleghi puntiesi, per cui è fondamentale che questo ci sia ancora in, nel futuro. E poi ehm, è importante quindi ritornare a essere presenti, però presenti nel modo in cui in, la comunità si aspetta che noi appunto... Ehm, come si possa essere. Grazie dottoressa Capozza, io sono sicura che nel momento in cui potremo rivederci fisicamente, quindi potremo effettivamente toccarci, eh, la risposta sarà grande e lo sarà, perché c'è voglia di incontrarsi in posti poi insomma privilegiati come sono le biblioteche e quindi grazie anche a lei per aver partecipato. Eh, quando parliamo di futuro, parliamo di bambini e parliamo di ragazzi, Biba, Stefania Liverini. Sì, non veramente. I, i, per la biblioteca, per la biblioteca dei bambini, diciamo alcune cose già diciamo, rispetto al prestito sono, sono già attive, nel senso che noi abbiamo già avviato la possibilità di, eh, appunto, di dare in prestito. i testi quindi con la consegna anche dei libri apriamo una piccola diciamo per garantire tutte le misure di sicurezza c'è cioè un ingresso laterale, una porticina laterale antica che viene aperta e quindi è da lì che noi poi effettuiamo il prestito a chi ovviamente ci chiama oppure manda una mail per poter ricevere i libri quindi questo sicuramente um, continueremo, continueremo a farlo così come il prestito anche per la sezione eh, degli, degli adulti e um, ci sono una serie di iniziative che appunto la biblioteca sta facendo anche in periodo di Natale che ha provato a fare anche attraverso l'utilizzo della rete, con le letture, con le letture al telefono, con le letture attraverso il, le varie piattaforme. Però, ecco, diciamo, il nostro obiettivo prossimo è sicuramente quello di far crescere la comunità di riferimento di Viva perché eh, come dire nel momento in cui è nata questa biblioteca in, diciamo in forma, ripeto come una biblioteca, come un servizio culturale come un servizio pubblico di fatto è, è stata chiusa al pubblico quindi eh, diciamo abbiamo la necessità in questo momento di eh, costruire la comunità di riferimento di questa nuova biblioteca di questo nuovo servizio culturale abbiamo immaginato, stiamo lavorando su delle ipotesi appunto di coinvolgimento di delle scuole, quindi pensiamo adesso delle forme di eh, per entrare ovviamente eh, non direttamente nelle classi, ma entrare a scuola anche attraverso il lavoro delle insegnanti e anche attraverso appunto le, le famiglie stesse e poi ehm, oltre questo secondo me un'altra strada che eh, vedremo un po' adesso con, il nuovo, con i, i nuovi decreti che cosa ci, ci permetteranno di fare però sicuramente un'altra eh, idea sulla quale stiamo ragionando era anche la possibilità di avere come spazi culturali parliamo del nostro polo museale di cui aveva parlato già l'assessore prima ma anche appunto della biblioteca come dei luoghi che possano essere a servizio anche delle scolaresche che in questo momento sappiamo bene quanti problemi hanno anche di, di spazi e quindi di eh, possibilità, appunto, di poter svolgere attività curricolari anche in, in altri luoghi. Vediamo, adesso eh, aspettiamo le novità e prepariamoci, insomma, ad accogliere con quello spirito che è sicuramente, quello, diciamo, la nota. Positiva emersa da questo incontro, che ovviamente dà lo spirito di collaborazione e l'interesse a guardarsi reciprocamente, appunto, per, per imparare anche dagli altri. Grazie. Grazie Stefania Liverini, Clementina Tagliaferro, il futuro della biblioteca dei ragazzi e delle ragazze. Allora, il futuro eh, auspicando appunto che ci si possa rincontrare e riabbracciare al più presto, eh, nel frattempo resistiamo continuando a eh, offrire servizi da remoto, quello che riguarda le letture, le letture animate. E, il servizio prestito è fortunatamente eh, stato riattivato con l'ultimo DPCM, per cui continuiamo a farlo eh, rispettando tutte le normative, Abbiamo ripreso quella che per noi era un'attività consolidata negli anni, che è il rapporto con le scuole. Pensavamo che quest'anno sarebbe stato difficile, invece abbiamo avuto una grande risposta e una grande richiesta eh, dalle scuole, per cui riprenderemo proprio dalla prossima settimana i nostri appuntamenti a supporto alle attività didattiche e ai nostri percorsi di lettura da fare insieme ai ragazzi e ragazze e bambini e bambini. Poi devo dire una, cosa che non ho detto, una cosa che non ho detto prima è che eh, abbiamo mh, a fine ottobre, proprio quando poi abbiamo dovuto richiudere eh, la frequentazione fisica della, della nostra biblioteca, ma abbiamo inaugurato uno spazio mh, specifico, una zona dedicata agli adolescenti, come attrezzature, come patrimonio liberario, anche come so forte supporto, informatico per gli adolescenti nell'ambito del, del community ebri. La Biblioteca dei ragazzi, delle Ragazze di Bari è una delle, delle 12 biblioteche del progetto comi, eh, Colibri del, del Comune di Bari e quindi abbiamo inaugurato questo spazio e noi speriamo in questo immediato futuro di renderlo sempre più vivo e con i ragazzi in presenza, seppur in modo contingentato. Il 13 febbraio abbiamo l'ultimo appuntamento del Festival di Colibri, un festival fatto di incontri con autori, momenti di formazione, ma anche momenti seminariali come questo con la direttora della Passarelli di Sinos, il 13 di febbraio, un appuntamento seminariale sul diritto di leggere. Il co-working è al centro delle nostre attenzioni e quindi ci piacerebbe sempre di più andare in questa direzione, nella biblioteca, come accesso e possibilità appunto di condivisione. E Lasciami dire due ultime cose molto velocemente. Eh, il, comune, il Comune di Bari con l'assessorata al welfare e la rete Bari Social Book presenterà il patto della lettura del Comune di Bari con il CEPEL all'inizio di febbraio. 158 enti per il momento hanno aderito, sarà un ulteriore momento di ripartenza su progettualità nell'ottica, come dicevamo, all'inizio della lettura come volano di inclusione e sociale e speriamo di veleggiare, di a veleggiare più presto con la nostra biblioparca, che è uno spazio sociale di lettura che come Bari Social Book abbiamo attivato, una biblioteca galleg galleggiata su una barca a vela confiscata alle mafie, ed è un progetto che facciamo insieme al Ministero di Grazia e Giustizia, eh, un patrimonio tematico specifico sul mare e l'accoglienza e speriamo riprendere a fare villeggiate con gli autori, con i bambini, le, bambine, le famiglie, come dire, superando eh, questo momento e andando oltre la linea d'ombra, sperando in un futuro migliore. Grazie, grazie Clementina Tagliaferro. Aspettiamo tutti quanti un futuro diverso e ci aspettiamo delle notizie diverse. Intanto parliamo di futuro e chiudiamo l'incontro lasciando la parola alla persona che l'aveva aperto questo incontro, quindi Filippo Giannuzzi ero intervenuto dicendo farò un intervento brevissimo, ma è stato ancora più, ancora più brevissimo di quello previsto, data appunto la, le difficoltà che ogni tanto la, la rete eh, ti mette di fronte. Eh, Clementina, permettimi, Anna Maria, Clementina parlava del CEPEL, e io colgo l'occasione per fare gli auguri al nuovo presidente del Centro per il Libro e la Lettura, che è un caro amico che è Marino Silibaldi che penso insomma, farà un, un eccellentissimo un eccellente lavoro e, no, chiudo con parlando di futuro eh, abbiamo sentito penso che l'idea di leggere parole eh, è, era quella di, è quella di attraversare il mondo della cultura il mondo degli istituti di cultura delle biblioteche, degli archivi eh, facendo parlare i protagonisti e per capire che cosa è successo e, e che cosa succederà, che cosa ci, ci aspetterà. E questo, questo è il senso e penso che sia stato colto benissimo da, da tutte le partecipanti eh, questo pomeriggio e continuerà eh, nel, nel, nei prossimi appuntamenti. Ehm, perché? Per riflettere su che cosa essenzialmente? Sulle due grandi, le grandi, due grandi sfide che ci attendono. Siamo tutti d'accordo nel dire che e nell'auspicare eh, il ritorno alla dimensione fisica, alla dimensione, dimensione solida, alla, alla presenza delle persone, a guardarci negli occhi, a sentirci, a usarci, perché è indispensabile, è fondamentale, è, è necessario, è dentro la, la, la natura umana. Però eh, si è aperta un'altra strada, si è aperta una nuova strada che è legata alla. L'innovazione, eh, da un lato eh, della, della, della, delle infrastrutture eh, che sono necessarie per poter offrire dei servizi eh, decenti, non dico eccellenti, ma decenti, e l'altra ancora più, più importante è eh, l'innovazione nei linguaggi. Eh, è inutile, insomma, è, è un, siamo a un momento di svolta e nella fruizione eh, e nell'offerta culturale, eh, questo momento è un momento importante perché si, si svilupperanno eh, i, dei nuovi linguaggi. Eh, credo che sia fondamentale il, il lavoro. Noi qui a Conversano lo facciamo in, in sinergia con il Comune in, questa, in questo, questo scambio di, ehm, di attività tra eh, biblioteche, eh, biblioteche diciamo, normali, tradizionali e la biblioteca dei bambini e l'attività che il festival, che, che l'Ectovabula fa eh, ogni anno con la sezione, che non è una sezione a parte, una, una sezione minima, ma è, è il cuore anche del festival che è le, rivolto alle scuole e soprattutto rivolto alla, ai giovani lettori. Ecco, in, in questo tipo di lavoro cioè preparare le giovani generazioni alla, alla cultura, alla lettura, a, a formarsi e eh, ad affrontare la vita, e risiede poi alla fine il, la, tut, tutta, la nostra, tutta la nostra attività. Ed è chiaro che eh, se non adeguarci alle modalità di, di, di linguaggio, di apprendimento di, di, di, delle giovani generazioni, ehm, guidarle eh, capendo e comprendendo che eh, sta, cambiando, sta cambiando il mondo. Ecco, queste sono, queste sono le, nostre, le sfide che ci attendono tutti e l'invito eh, a tutti gli operatori della cultura è quello di continuare poi appunto di... Di uh, incontrarci, di vederci, di stare in rete per scambiarci questo tipo di, uh, di informazioni per capire che, che cosa succede in un posto piuttosto, piuttosto che in un altro Grazie Filippo, uh, io invece faccio un altro tipo di invito, non prima di avervi salutato da parte di avervi dato il saluto da parte dell'avvocato Gianvito Mastroleo, il presidente della Fondazione Di Vagno, che ci teneva a salutarvi caramente, a salutare le partecipanti. Io faccio un altro tipo di invito, lo faccio sia alle partecipanti sia a chi ci ha seguito sino a questo momento, cioè, l'invito è quello di insomma, intervenire, di osservare, di partecipare come pubblico al prossimo incontro di Leggere Parole, che si terrà martedì 19 gennaio alle 16.30 sempre. e Il tema sarà terza pagina, leggere la cultura. Intanto, un grazie a tutte eh, le biblioteche a Tutte le rappresentanti delle biblioteche che hanno partecipato a questo pomeriggio, grazie per essere stati con noi. Grazie a tutti. Arrivederci. Tanto varrebbe prestarmi le vostre scarpe e i vostri guadagni da box, disse Jules. Grazie è tutto troppo grande. E salire quel fiume era come viaggiare indietro nel tutte. tempo, grazie. sino ai più lontani al bordo della Grazie, grazie a voi, grazie a sì, sì. I lunghi tratti di lavoro sono procedenti, sei delle sue e adesso sta secche e intanto sorridi.